Una volta che avete scritto zero spreco in questo foglio, venite da noi, ci fate vedere che l'avete fatto e vi consegneremo due bicchieri per uno per andarvi a ricostruire quello che sarà il vostro telefono. 400 bambini e ragazzi a lezione di zero spreco ad AISA Impianti. È un piacere, inoltre sono i ragazzi oggi che insegnano nei grandi come dobbiamo fare la, la, la raccolta differenziata, la, la cura dell'ambiente i ragazzi oggi hanno un'attenzione nei confronti dell'ambiente che noi alla loro età neanche ci sognavamo già da piccoli capire quello che si può fare è importante per la cittadinanza del futuro sono tornate le visite al polo impiantistico di San Zeno per imparare a rispettare l'ambiente e non sprecare risorse Eh, abbiamo la scuola elementare di Sant'Agostino, la scuola elementare di Proto Antico e la scuola media di, di Bibbiena. Eh, le attività che questi ragazzi svolgeranno stamattina... Sono, riguardano principalmente eh, il, diciamo, il progetto di ridurre gli sprechi alimentari con eh, piccoli chef, e poi abbiamo il, la parte diciamo, del teatro del riciclo zero spreco e abbiamo anche l'onore di avere qui con noi il consorzio nazionale degli imballaggi in bioplastica, Biorepac, che insegnerà ai bambini eh, la corretta gestione delle bioplastiche. Le scuole che hanno aderito a fine anno avranno una certificazione, tipo una certificazione di qualità, che indica che loro hanno applicato e stanno applicando delle regole di carattere gestionale nel cercare di ridurre il più possibile gli sprechi a scuola è un percorso, non è solo un evento singolo lavoriamo con loro per migliorare la loro consapevolezza e soprattutto è il loro futuro il pianeta è il loro futuro e quindi gli interessa tantissimo e sono veramente veramente molto bravi tanti i laboratori per avvicinare i piccoli alla cultura del riciclo dal teatro alla cucina zero spreco cosa si cucina oggi? Allora, oggi si cucina cibi del, dello zero spreco, quindi tutto quello che può essere rimasto in frigorifero invece di buttarlo si è eh, messo dentro a una frittata, quindi una merenda a base di uovo, cipolla, eh, formaggio, carotine e arricchita poi di tutte quelle verdurine che in una merenda di solito non si trovano né, nelle merende dei bambini ma in questo caso ci sono e sono anche divertenti.